Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King Nell'ultima parte abbiamo abbandonato il... Il... abbiamo abbandonato la, la il... La principessa Peach <ride> Il Canyon Dolce Carta E siamo andati mm. direttamente a, a, a, a, al, al prossimo coso Cioè quello rosa yeah. per, e Perché non ci interessa niente di questo Ok, la scorsa parte era stata un po' corta perché eravamo a corto di tempo ma in questa parte cercheremo di finire di esplorare tutta la principessa Peach, la nave. E poi eh, ah, vedere di tornare al da... Kenny dolce carta e salvare Oliva. Uh -huh. Dove vai il grande M? L'ascensore per la cabina VIP è dall'altra parte. Oh oh. Che cos'è? Un martello, martello vistoso. vistoso. Un uh. martello molto potente e luccicoso. Mi infligge danni enormi. Probabilmente sarà tipo l'equivalente iridata. A caso? bene okay. lo sniff è morto non c'era niente poi abbiamo ucciso tutti in un solo colpo snorf ah, credo che non ci sia nessun altro modo per tornare indietro What boh, do beh, you mean? andiamo giù è perché, perché la cosa era cioè la, la, abbiamo, siamo andati qui attraverso una finestra non, non fare <ride> nulla finestra è immobile guardate Bobby Bobby non pensavo fossi della quarta dimensione boh, vabbè <ride> Vabbè si sì, dice, se dice no. sempre quello vai puoi schippare sul dialogo Lo dice sempre Ah cioè que queste sono delle parti che non dovremmo esplorare No forse sono più tardi per il game Comunque prendi quelle monete E quello sniffit evitalo E quello sniffit pure Oh ma bastava spaccare questo que Ma, ma cos'era quella cosa? Che paura Terrificante terrificante Che cosa? Lo sniffit? Uno Sniffit No no sei i tuoi amici sniff it Vabbè taglio dove... Ok Eh nessuno ok perché mo devi affrontare gli altri <ride> No mo non li affronto Voglio solo vedere qui Che segreti si celano Come fa a non vederti inter... quello? Boh Ma almeno non mi ha preso Beh, Ti servono altri coriandoli comunque eh. Ok uh -huh. Tu dici no? Comunque que quelle maniera. scatole lì ti servono per forza qualcosa. Non andare da nessuna parte. Dove vai? Sto andando qui per esplorare un po'. Visto che Bobby continua a dirmi non andare, io ci vado. Secondo me adesso c'è tipo un game over in cui Bobby in realtà era una spia mandata da... A da, <ride> da cosa? <ride> dal, dal regno dei, dei, dei funghi cattivo. Dove vai? Dove, ah, sì, sempre è sempre la stessa cosa qui c'è un Todd Volevo fare quel, quel coso Sì, hai pure sprecato gli ultimi coriandoli che avevi eh ah, lì guarda ce ne sono mm, Finché li raggiungi eh ma <ride> allora, qui dice che c'è un Todd Sabataggio e cura mi sembra una cosa un po' strana non che c'è un boss ecco finiti coriandoli oddio mm, qui gattacicova sembra sì, che questo buco sia stato fatto apposta e tutti gli altri <ride> Aspetta, pensi che sia Il generatore Oddio Ah, lo sapevo, i sono da fregami, volevano tenderci esatto. un'imboscata In guardia cartaggi ripiegate, vi cortocceremo come appunti dell'anno scorso <ride> fargliela vedere il grande M Non mi pare molto un'imboscata se, se appaiono e Mario sta lì fermo a guardarli per tre minuti Come dire? Ah, sì, ok Comunque, ora che ci penso, non abbiamo mai incontrato dei nemici um, Dei nemici che volano. Nessun nemico vola. Eh. E comunque sì, li abbiamo incontrati. Paragumba, paragumba, paragumba. Paragumba, paragumba. Non paragumba. Volano, li potevo colpire con un martello. Sì, sì. Con l'onda del martello? No, con il martello. Comunque in questo gioco non ce l'ha un'onda, il martello. Nel senso, quelli, quelli dietro. Vabbè, lasciamo farli. te perché perdono le ali quando li colpisci? Che ne so. mica l'ho programmato io il gioco, eh, ok? E vediamo sono ancora vivi, uso quello lucente. forte luccicoso. Non ho preso quello ultralucente perché non ho neanche equipaggiato. E allora equipaggiano? Sì, aspettano ma bobby sta tranquillo ma cosa ce l'hanno tutti? si sì, c'erano tutti ma è un po' diverso ma un salto normale li uccidi ma <ride> <No>, invece no <ride> ah, invece si hai... sì. perfetto lo so ultimo manda ah è vero Blue Mouth. Uh, cosa dovrei fare? ma che fa? no seriamente cosa dovrei fare? ah ok ok e che cosa hai fatto a fare una mossa e ricomincia allora così guarda guarda così così quelli diventano del martello e questi diventano del salto Bam. ma è un quello lucente per entrambi Solo che non ho il salto lucente quindi dovrei andarmelo a comprare secondo me Dovresti Eh però non ho fatto un salto al, al negozio Dovresti Mica puoi consumare tutti i ferrosalti eh? Che pensi? Appunto. I ferrosalti luc lucenti quelli sono Non ti bastano perché lo ci provi Intanto ma con questi esami abiti che cos'è? Se la, la manovella d'avvio Gira più non posso Aspetta non attivare ancora Perché sicuramente poi ci sarà qualche cosa Esamina Qua prima, mi... prima vai a No aspetta Ma mica c'è la vole... manovella Cosa Ma c'è? C'è un'apertura Metti la chiave <ride> La chiave di Ninja Land Non ci entra Metti il lapitombini. Che per giunta vi ricordo abbiamo usato solo una volta E ce l'abbiamo ancora Punto E ce l'abbiamo sempre Non ci entra Oddio Intanto, c'è la allora, qui. C'è un buco che non abbiamo chiuso. E lì c'era un Todd pure. Che non possiamo salvare a quanto pare. Wow! <ride> Va bene, ora possiamo andare alla via normale. Quindi, taglio. Ok, c'è un... pure un Todd. Oddio, c'è un Todd lì. Lì. Rompi no. le scale. No. è lì nelle scatole nelle scatole prova a rompere queste ma mica puntava lì puntava qua vai, vai sopra vai sopra le scatole bene ah eccolo ah ho oh. calpestato qualcosa un tod non faceva paura come il, il tipo timido Ah, è solo un altro membro dell'equipaggio, non l'avevo visto. È svenuto, questi Todd devono aver subito un bel trauma. Anche tu... Picchialo. Levati! Ah, non lo puoi resus resuscitare, ma mi sa che è già liberato così. non, attimo, su non suona... Ah, è vero questo, non che può, voglio. vedi, non, non suona la campanella. Ma prima la suonava... Dove è grande M? Eh, bisogna calpestarlo. L'ascensore per la cabina è dall'altra parte. Dove? No. Stai andando letteralmente da, dal lato opposto, quindi... Tanto questa è uh. la cabina. GND... Grande M. GND... Grande M. Aiuto, sono un bo bomba, non un bonbon Un <ride> bon bomba Vedi che le bombe sono anche dei tipi di, <ride> di dolci. No, doveva avercelo sempre. Perché non è esploso? Oh. Bobby, esplodi, fai qualcosa di utile Non può esplodere, non ha la miccia. voglio vedere se ci butti una fiamma sopra, se esplode o no. Beh, non so come funzionano questi mm -hmm. tipi di esplosivi. Funziona, cacciani la miccia, la miccia va giù. E il fuoco eh sì, ma va la giù. miccia... Siccome non c'è una miccia ci metti un fiammifero un un sopra piammitero dentro Ed esplode direttamente Senza miccia Wow non oh sono Dio. morti Ha <ride> attaccato quello che l'ha preso Super schianto Oh oh attenzione eh. eh qui uso il martello No Complimenti Marco Complimentissimi. Non spera solo che Bobby lo colpisca. Bene, ecco. Ok. Apri la cassa, forte. Apri la cassa, forte. beh questo lo vediamo dopo. Forse. Nella prossima parte. Principessa Peach. Invece no, Stella. Stella che abbiamo stato solo due volte. Una Due Una Due Ok Manovella Trovata yeah, yeah. sul punto di comando della principessa Peach Una manovella? cosa servirà? Lo sappiamo già Bobby Se non nascosto così deve essere piuttosto importante Ma nascosto come? Era nel... <ride> Appunto era nel coso tipo... Rompi per in caso di emergenza eh. Usano questa fuori per controllare la nave Sembra complicato anche da spento sono sempre quelli tasti, non è che A da, da accesso, è che acceso. Da acceso, d acceso appaiono, appaiono 30 tasti in più. Comunque Olo quella grafici. cabina di pilotaggio sembra la, la casa di Gino Leonte. Ma che dici? Questa parte è. Questa è bloccata, bloccata dall'altra parte. Sì, ok. Vai giù, attiva la leva e poi vediamo cosa fare. Taglio. Ok, siamo qui e c'è di nuovo il quel Todd. Sembra lo stesso, ma siccome non possiamo arrivarci su quelle sì. scale lì Adesso non si può fare Bene ora abbiamo trovato la manovella Mettila dentro questa è eh, un'apertura Finalmente ha detto qualcosa di intelligente oh. <ride> Ah quella manovella c'entra perfettamente è, ce l'abbiamo fatta A fare cosa? Cosa abbiamo Devi fatto? A tirare ho capito? Ecco. Ancora. Ancora Oh Abbiamo acceso la nave Sì. Figo Ora tutto è acceso, vedi? Oh, ehi, è tornata l'elettricità Ma non è che ci, che ci siamo fermati qui, probabilmente prima l'ascensore non avrebbe funzionato. <ride> Quindi dovevamo andare all'ascensore prima e poi ci avrebbe detto, no, oh, devi trovare un modo per accendere tutto. No, mi sa che l'aveva già detto, non no, lo ricordo Non che ci siamo mai andati all'ascensore. ora no... non raggiungere il capino B, B. Torniamo alla sala principale. Come torniamo alla sala principale? Qual è il problema? e come arriviamo lì. qui devi salire lì ecco come. ma questa mica è la, la cosa Uf, ecco ora succede qualcosa wow, wow che, che colpo. colpo può essere che siamo nei guai grande m dobbiamo trovare di corsa quella cabina vip prendiamola prendiamo ciò che siamo venuti per cui siamo venuti e andiamocena da questa nave siamo sotto attacco all right dai, dai Todd pirati all right i pirati somali Intanto teniamo in ostaggio. Ecco. Ecco. Oddio, l'ho vi, visto, lo so. Ma sembra un girino enorme. Mm. Oddio. Oh no. Questa melma maniera Oh no, siamo decisamente nei guai. Presto, grande M, non c'è tempo. Che razzista Ok, ora, ora devi, devi colpirli. Devi affrontarli. Sono nemici diversi. Non sono nemici <ride> diversi. Prova ad attaccarne uno. Oh, va bene, ci provo. Se non lo è, tagliamo. Perfetto, abbiamo ucciso questo e non era affatto diverso, quindi ora possiamo... Prendi fregarci. più poi Android. Ah, un attimo, que que questa scatola stava già prima. Sì. Ok. Devi colpirla. Tutte le X devi colpire, capito? No. <susurra> mm -hmm. <susurra> Bene, ora calpesta di nuovo quel Todd svenuto. In realtà dovresti andare a... Alla alla cosa. Uh, cabina vip si sì, all'ascensore di vip solo che cioè devo Dipendere andare all'ascensore di vip quindi ci potevo salire prima no guarda da qui siamo venuti e non possiamo l'ascensore vip come diventa l'ascensore vip ecco come ah ci si può passare ok abbiamo semplicemente fatto questo ed è inutile all'ascensore vep ecco quello lì ok l'elettricità è tornata presto all'ascensore e mo ti bloccherà sicuramente Guarda. Ah prendi, prendi il modellino di Peach Prendi il modellino della, della principessa Peach Ora dovrebbe essere Non è Cioè prova la principessa Peach Questa nuova ti piace molto eh Beh sì anche a me Lo voglio Lo voglio Non entrare Non entrare Ci sono altri strappi Ma se qui ci siamo già stati Ma cos'è W per la Come si chiama eh? Wabuffet Ecco Wabuffet Sembra quello lì che si muove così Bobbi. Oh no, no il Pokémon! Oh no, è già qui! Ma chi? Quella è la ah, porta well, della cof. cabina VIP! Presto, entriamo! Ok, no. <ride> ecco la mia risposta Bobbit. Ah, ok. Yeee! Yeah, ah, scarpe lucenti di ferro! A proposito, esatto. Equipaggio, eh, non equipaggio, perché non hai spazio. Si sì, ce l'ho. Oh. Se avessi preso il, scar il lanciartello da. da. da. Uh, dove che stava? Poi sta da un'altra parte E un qua dove devi entrare? Una... Entra, entra lì un attimo. C'è pure un Todd. No. Sarà sì, sicuramente. Non nella... mi fa di cercare per. È nella stanza parte. accanto, nella stanza accanto. Ok. Vedi, te lo dicevo. Meno male che si è scaricata solo la prima attacca. Ecco. Oh, ma sono tutti morti sti Todd. Oh, sì, Sono svenuti, hanno subito ah, un okay, trauma lui no. Ah! Aiuto, questo schifo nero è entrato di colpo dalla finestra. Adesso non riuscirò mai a lavarlo via completamente. Ah, odio il mare. Ma ah, perché sei diventato marinaio? Comunque è razzista. Oddio. Questo toddio è razzista. Perché? Odia il mare? No, Odia ha, detto, ha detto fa schifo sto schifo nero. <ride> perfetto, abbiamo finito questa battaglia. Andiamo qui, anche se non dovremmo sprecare uh, tempo, ma vabbè. Ma chi vuole? Se... Ah, ecco. Ok, abbiamo sbloccato la porta. Perfetto. Ah, c'era quello sguscio l'agnolato e nella porta chiusa, ok. Sì. Bene, entra nella porta di qua adesso. Perché probabilmente è quella in cui non dobbiamo entrare. Ah. E <ride> invece lui ha Super Sonic, viene subito Ok si sì, dobbiamo andare per forza in quella porta lì, con la cornice dorata. Adoravo quel, quel rumore quando lo faceva. Il sticker star. Ecco la grande M, la scatola gialla. Come la scatola gialla? Non me lo ricordo. Prendi il cuore intanto, perché non fa male. E poi eh, stai un po' sul letto. Cammina un po' sul letto come fanno le persone normali. Ecco qui. A caso. Uh, corriendo lì. Wow. L'avevo messa in questa cassetta di sicurezza per. sicurezza. Com'era il codice? Forza server lavora? Ricorda! <ride> non guarda lui. Don't... Ah, ok, no, no, Non è un. allora un girino, è in calamarcio. Perché non avevi capito? No. Ehi, hey, ridammela! Stava nel trailer. No, non me lo ricordavo. Dobbiamo riprenderci quella scatola. A ogni costo. Quel mostro deve essere sulla prua della nave. Inseguiamolo. Ma Mario che stava facendo quando il tizio ha preso Fanta. la scatola? Stava guardando così. Oh, yes. <ride> This is fine. Che ora devi entrare in quella porta lì, sicuramente? No. Perché? Perché? Abbiamo appena sbloccato questa shortcut. Ma devi entrare nella porta lì. Quell'arancione Perché dovrebbe essere sbloccata ora? Because, dove vai? Devi andare lì. Lì c'è la prua. È la, dove sta no, là? no, no. Quella, quella è la Qua. cabina di pilotaggio. Eh, appunto. No, non è quella la prua. La prua è dove eravamo con i, con i cosi. N non hai visto nei trailer. Ma vale dai fino a là che stanno le sedie tutte ribaltate. Non è che ci aperto. vuole... Non è che ci è voluto tanto. Se fosse in te io salverei la partita. Ah già è vero. <ride> oh yes, mini boss. Let's go. Il primo mini boss, forse. No. Ci cioè sono no. i cartomagni, genio. si sì. Mm, sì. No, la scatola. Lo sono, però lo sono di un certo tipo. Mm. Questo è proprio indipendente. Eccolo, il mostro Mario che ce l'ha suonata. Ma non è vero, vi ha solo rubato una cosa. Appunto. Falle a vedere, grande M. Olivia, conta su di noi. ah non è un mini boss. perfetto in, uh, in ah è vero che è un cartomani cioè è un uh, cartapestifero questo quindi non ha la battaglia normale devo soltanto fare così L'MAU. ah avevo uno schifo Easy peasy smack. non stava per levare io, io, io l'ho bloccato prendi più coriandoli che poi idiot comunque dovrebbe averne 8 Insieme. di tentacoli come i polpi normali o i calamari che sia è un calamari sì, lo so cos'è non sono stupido come te il mao eh, abbiamo mi già tolti tre sbonc quarto si sì, dovrebbe dovrebbe averne otto oh no ti consiglio di mettere uno metti uno ok scusate per il taglio vedi la mia predizione era corretta no perché? perché lo fai? Perché lei lo fa? Ahia. Perché lo fai? Perché okay. lo fai? Allora, Devi sta per iniziando forza. a diventare un po' difficile. No, non lo è. Devi Morto? solo essere più stupido. Se ora ne, ne fa spawnare un altro è stupido. Come te. <ride> cioè non lui perché sarebbe intelligente se ne avesse 9 però... <ride> sì, certo. S sarebbe stupido il suo design. Il nono tentacolo, il nono tentacolo come... Ah, oh, no, niente, niente che mi ricordo che su Mario Sunshine tipo li tiravi anche il naso Però erano quattro i tentacoli là quindi niente non Ma conta. qui, qui c'ha l'occhio pure vedi Il naso il, il, tipo la bocca cosa fatto? Attacco con i braccini Ancora oh, lo okay, dico che Ora, più, più ora è tipo un.. Ora è tipo come i catapestiferi normali che eh, sì, ora colpisce, fa l'attacco e con. Aia ah, yeah. Non me lo ricordavo Cioè non, non me lo so Sponk, Sponk, ancora colpisce di più come faccio quando si illumina vedi quando si illumina si sì, ma non ti mettere sotto metà hai perso metà vita. vita vuoi stare più attento perché non lo potevo attaccare? devi attaccarlo quando è stordito cioè adesso sì, questo attacco dopo tutto è facile da, da schivare eh, si vede hai perso metà, tutta la vita l'ultimo attacco intendo questo è un po' difficile ok per piacere stai attento non morire qua Serve imbarazzante. Non ho neanche il coso. Sì, sì. Ok, salta, e ora vai. Ah, basta colpirgli i tentacoli. Basta colpirli qualsiasi cosa. <ride> Come lo fai? Bellissimo. Ok. Se, se vi ci abituate, è facilissima questa battaglia. Sì, sì. Non ti sei abituato fino a, fino a che non hai perso 56.000 <ride> punti vita. Lì c'è la bandiera bianca. Oddio, io aveva mangiato tanti Todd a quanto pare. Ah! Come sono caduti così pesantemente se sono di carta? Grande m sei stato incredibile. Sapevo che avresti battuto quella creatura. In effetti non poteva essere un mini-boss. Con che braccia e cartomagno potevamo prenderle? Uh, sembra che, beh, sembra che la casetta di sicurezza sia intatta Almeno Meno male E viva ora possiamo finalmente tornare a salvare Olivia E che um, Ok. Cos'è un metro Grazie Mario io sono il capitano della principessa Mi ah. <ride> suona amarissimo Mentre <ride> quella bestia era buio e pauroso Ma sappi che non ho mai ceduto E non ho mai pianto Non ci credo, Vabbè No, signore, questo capitano non piange. Con... Chiunque dica il contrario racconta solo delle vili menzogne. <ride> La nave era piena di passeggeri, ma siamo riusciti a farli evacuare con le scialuppe di salvataggio. È così che si soddisfano che i passeggeri. Esporta. Benissimo, allora i passeggeri e il resto del equipaggio sono al sicuro da qualche parte. Fiu. A proposito, torniamo al Canyon Dolce Carta. A salvare Olivia. Forza, Gundam Okay. Okay. Prendi tutti i coriandoli che puoi. Anche se lì ci di Prendi i prendi prendi ma coriandoli. credo proprio che torneremo alla principessa Peach perché um, in una parte extra. <ride> no, in una parte extra. È molto probabile perché uh, comunque qui Sì, quella si scala che era rotta, e poi altre robe anche. Ma um, anche um, qui vicino c'era pure il, il nastro rosa che pensavo fosse il terzo. qui Invece, no, non lo è. Mario. Mario. Dobbiamo salvare i passeggeri che hanno abbandonato una nave, ma c'è troppa nebbia sul Mar Grande. Se vedi che la nebbia si è diradata, potresti trovare. Eh, può tornare ad avvisarmi in cazzo mille. Ok, in infatti, senso? dobbiamo tornare. Infatti. Eh, dobbiamo tornarci in futuro, ma in che senso dobbiamo avvisare noi lui se la nebbia si. Sì. se ne va. Perfetto, sì. siamo a 30 Salpiamo minuti. e già. poi andiamo velocissimi subito al. Canyon dolce carta. Salviamo l'Ivi e poi però ci, eh, togliamo. No, e eh, eh, se c'è una cazzo in lunghissima... Non penso ci sia... Torniamo al Pogotod, sì. Ah! Yeah. E non abbiamo il buco, e eh, il tubo per andare al Canyon Dolce il Carta. Buco. Quindi ora taglio, andiamo al ninja, prendiamo il coso e, e andiamo al Canyon Dolce Carta. Canyon Dolce Carta, Canyon Dolce Carta, Canyon <ride> Dolce Carta, Canyon <ride> Dolce Carta. Stazione. Canyon Dolce Carta, <ride> vai. Questa è l'ultima frenata, sì, sì, bla bla. Andiamo. Ok, rompi e... quella pietra prima di tutto. Come sempre Poi rompi quei due box Basta, E poi sali sulla panchina Abbiamo già fatto tutto tanto Sali ehm... sulla panchina Abbiamo già finito i gli... così Panchina di Cannon Dolce Carly. Tipo mo, mo ritorna Ollie quando abbiamo rotto il masso Rompiamo il masso Torna Ollie, ne metti un altro Stavolta però uccide Olivia definitivamente <ride> E, e, e, e Mario, cade, Mario cade in depressione perché no. non è riuscito a salvare il regno No, non morire. perché è morta Olivia no, Perché non è riuscita a salvare la principessa Beh, Che cosa li prende a fare? Sei già pieno di coriandoli Ok andiamo avanti Ecco qui Bobby mm -hmm. Fai la tua magia Grande M Grazie per esserti fidato di me E per avermi accompagnato fino al mar grande Scusami per aver fatto il vago Su ciò che è successo su quella nave E su quell'oggetto og nell'armadietto Ora ti dico tutto Bene Backstory di Bobby Shh. finalmente Un po' di tempo fa ero a bordo della principessa Peach con i miei amici Nei tipi esplosivi ovviamente Ci eravamo presi una cabina VIP ora lì c'è un piccolo Bobby Ci presi una cabina VIP Certo eravamo così tanti che qualcuno doveva dormire per terra <ride> smettila di ridere fai parlare basta Ma un, un bel viaggio in mezzo al mare con il vento che ti scompigliava la miccia Era un viaggio da sogno Miccia sì, tipo un Fu allora che la nave sì. venne attaccata da un gigantesco calamaco. Cerchiamo in tutti i modi di proteggere la, la Peach, ma quel calamaco era troppo forte. Nella lotta, la mia amicia cadde in acqua e io con lei. In un attimo mi ritrovai alla deriva del mar grande. Quando mi risvegliai, non so come ero finito a Borgo Todd, senza miccia, senza ricordare nulla. Mi misi subito in cammino, solo e perso, nel tentativo di ricordare qualcosa. E poi ho trovato Te e Olivia, e quando abbiamo assistito ai fuochi d'artificio a Ninjaland, di colpa mi è tornata la memoria. Lo scontro col con il canaco, la miccia e i miei amici, ricordavo tutto. Sono così felice che tutti i miei ricordi siano tornati E con loro mi è venuto in mente anche un modo per salvare Olivia Certo, avevo molti compagni di avventura Ma il mio migliore amico l'ho perso tanto tempo fa Si chiamava, beh, si chiamava Bawombang oppure lui <ride> Olivia avrebbe fatto fatica a distinguerci Da sempre conservavo con me la sua miccia, come ricordo Fino a quando non ho perso la memoria È così che la miccia è rimasta dove l'avevo lasciata prima dell'incidente Nella cabina VIP della nave Uh. Ascolta Grande M Si è messo la parrucca praticamente Se riuscirò a salvare la, la mia cara amica vorrà dire che sono diventato il tipo di Bobomba che ho sempre voluto essere Perché è questo che vogliamo fare noi Bobomba, lasciare il segno, probabilmente nei ricordi di qualcuno Grande M È stato un onore poter passare del tempo con te Olivia Grazie per l'amicizia, amico mio Grazie a te Mario per tutto Oddio Ma, ma cosa è successo? Mario mi hai salvata, grazie di cuore. Chi l'avrebbe detto che fossi. che far sapere così fosse eh, doloroso? Meno male che sono tornata alla mia forma naturale. Oh, il masso è scomparso, ridotto in coriandoli dall'esplosione. Ma come è successo? Hai trovato della dinamite da qualche parte? O un martello molto grosso? Una martellata e via o cosa? Aspetta, eh? Ma dov'è Bobby? Non lo vedo da quando sono uscita da là Eh Mario Un momento non sarà che C'è stata quell'esplosione E ora il mosso è sparito No Non è giusto Ma dove va Oddio e niente, Bobby si è fatto esplodere per salvare Olivia. E eh vabbè. Fa niente, sì, tanto la... non, non era nemmeno tanto utile. <ride> vabbè, scherzo. Vabbè. Uh, direi che sarà, sarà meglio finire qui. Uh, eh, ha ma non è No, Sì, ha salvato. Ha salvato quando siamo venuti a prendere. Cioè Quando abbiamo, siamo venuti al canyon, ma mica ha salvato di nuovo. Quindi, mo', prova a uscire e rientrare dal canyon. Oppure tipo di uscire un messaggio. Ehi, non puoi lasciare Olivia da sola <ride> Ecco, ora ha salvato. Va bene, niente, quindi nella quindi prossima io, parte ritorna di. Ma Bobby dall'oltre tom e mi dice sì, eh, no. Stai andando troppo lontano da Olivia. Va bene, Va bene quindi nella prossima parte di Paper Mario di Origami King andremo a cercare Olivia nella galleria del vento, a quanto pare. E niente, quindi, ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi al canale, eh.